Porca puzzarda amici aperti di mente, bellissimi! Eh, guardate qua, oggi siamo nel simulatore delle pizze. <ride> Non so cosa voglia dire sta cosa, ma giuro, giuro che sarà bellissimo. Beh, almeno me lo auguro. Scrivetemi nei commenti se vi piace. Manager, questo è il manager, allora il signor manager. Adesso parliamo con lui. Allora dice, questo town, questo posto bellissimo. Eh, really loves pizza, hoara, uh, eh, eh, pizza, pepperoni. Allora, praticamente, eh, dai, partiamo perché qua non ho proprio voglia di aspettare lei, signor manager. Cioè, nel senso, io qua devo consegnare pizze, mica sono uno scansafatiche come lei che non fa niente dalla mattina alla sera. E non sto scherzando chiaramente ragazzi Non pensiamo per davvero che io stia dicendo questa cosa al manager Perché per carità non è mai vero nella vita Anche se io veramente non so che caspita debba fare Oh ogni volta è così mannaggia le pappine e cosa devo... Dove devo andare? Devo andare da questa parte, lo sapevo io. Allora, stop area. <ride> ma che figata! Ho la pizza in testa. Guarda, sono pure Benten, ovviamente. Ho la pizza in testa. So che questa non è la mia skin. Ma praticamente sono su quel Minecraft, avete presente? Quel Minecraft di Windows 10. E non so come si mette la mia skin. Quindi ho messo questa qua di Benten, che è molto figa. Adesso... Posso prendere il motorino? Per favore Dovrei prendere il motorino No Non, non posso prendere qua Devo prendere il motorino Signore Posso prendere il motorino? Dai Per favore Mi serve la Mi serve la chiave Mi dice Ma dai Ma perché dovete rompere le pa- Oh santa madre eh, eh, Non ho la chiave Per caso Eh perché devo andare da questa parte Non posso Eh perché prima devo Capito Cioè prima devo prendere comprare le robe This, ok praticamente mi dice che devo andare da questa parte qua Niente allora camminiamo verso il posto giusto Praticamente ragazzi questa cosa è bellissima Perché guardate cioè sono bentene Porto una pizza in testa al signore Spero che il signore vedrò la sua reazione Speriamo che il signore però sia d'accordo Sia totalmente ok Perché forse magari gliela porterò velocemente Magari adesso si incavolerà tantissimo Spero di no sinceramente perché guarda mh, Non voglio proprio sentirmi storie il signore è molto inquietante. Oh, santa Maria. Ok, io chiedo scusa al signore. Io non voglio più avere niente a che fare con questo tipo di persone, ragazzi. Cioè, ma ci rendiamo? Con... Ma che caspita di faccia aveva? Ma questo peppa. C'è un maniaco. I maniaci ci sono. Aiuto in questa città. Non voglio più fare il postino. Il postino di pizze. No, non ridete. Allora cioè se ridete urlo eh sto scherzando chiaramente amici aperti di mente però perché vi dico questa cosa dell'aperto di mente ultimamente perché praticamente le persone che mi seguono sono aperte di mente e sono come appunto quelle persone che vogliono un sacco di cose aperte di mente tipo non so gli vanno bene le relazioni fra persone dello stesso sesso per esempio O aperte di mente in generale quindi le persone che mi seguono in generale sono così Mente anche di fare altro relativamente a questa cosa Vi parlo solamente di roleplay su Minecraft ma... Sex E non dico nient'altro Adesso signore Cosa devo fare? Eh, avete capito Quindi stay tuned ragazzi Sta State pronti Stay tuned and oh my god Non so perché a volte mi parto l'inglese Ma che cosa devo fare? Welcome to pizza place Ok order here Ok I'm gonna order here Pizza... Is my favorite food Praticamente qua dice che la pizza è il suo cibo preferito Ma devo ancora prendere la peperoni? Ancora una volta la peperoni Eh no scusi, mi scusi Ah! Ho preso la vegetarian invece Ok E quindi dove devo andare? Allora il signore qua mi dirà sicuramente dove devo andare Praticamente devo order a Vabbè non so il tizio è un po' strano comunque Non voglio averne niente a che fare allora, praticamente devo andare da questa parte, giusto? Oh, però mi dovete dire dove devo and andare? Se no, che caspita. Cioè, signorini? Ma che schifosi! Guardate che mi fanno perdere tempo, sti qua. Porca puzzarda, aiuto! Praticamente, si deve andare da questa parte. La casa 3 dovrebbe essere. Cerchiamo di trovare il numero. Siamo arguti. Arguzziamo l'occhio. L'occhio deve essere importantemente arguzzato. Siete arguzzati con l'occhio? Avete arguzzato. Ma guardate che è importantissimo arguzzare l'occhio. Perché se lo arguzzate praticamente... È buono, no? Cioè, ovviamente, giustamente è buono. Che cosa devo fare? Oddio mio, di nuovo il signore pazzo. No, ho sbagliato pizza. Sono un terribile postino di pizze. Ragazzi, cosa faccio? No, questo qua ora mi odia Ragazzi mi licenzieranno <ride> Mi spiace averle consegnato una pizza Che l'ha fatto vomitare Ma poi avete visto la sua faccia Cioè secondo me questo qua mi odia male Allora, cerchiamo di, di concentrarci e capire bene Dove dobbiamo andare Che pizza dobbiamo prendere dove, sempre, come, quando, perché Perché ovviamente è utile questa cosa Se no dopo è la nostra totale sconfitta Dopo ci odieranno a vita per sempre Allora praticamente qua il signore allora, Prendiamo la casa C Questa qua dovrebbe essere la Hawaiian mm. Ok la Hawaiian Quindi la pizza C ah, Questa qua praticamente dovrebbe essere Perfetto E dovrebbe trovarsi la casa 8 e dovrebbe trovarsi verso quest'altra parte, ho capito bene. Allora, tranquilli che Dunis sa perfettamente dove consegnare la pizza. Non è un incapace... Io sono un postino di pizze molto capace. Certo, sarebbe utile avere questa bici, eh... Però non ho la chiave, forse perché dobbiamo ancora guadagnarcela La chiave, scrivetemi nei commenti se volete che Ci guadagniamo la chiave, così almeno andiamo a fare i postini Di pizze, anche con Capito, cioè con le altre cose In giro, no? Tipo con le motociclette Le berrette. Ok, la casa, oh mio dio, che casa era? La 8, giusto? Era la 8? Giusto? Oh, mi... Era qua, infatti mi ricordavo bene il posto Non mi ricordavo più bene Il numero, però vediamo un attimo Hello, hi, how are you? Eh, tieni la pizza, veloce No ragazzi mi odiano tutti, cioè adesso verrò licenziato, praticamente, allora, lo, order C, allora praticamente mi dice che è pronto l'order C, praticamente lo chef Allora praticamente io devo prendere l'order C, ah ho capito, cioè praticamente devo prendere ciò che lo chef mi dice, mamma mia ma che rottura di pa, ma scusate ma se mi danno la pizza vuol dire che sono pronte tutte le pizze Ah, ma mi odiano tutti e questo è il fatto adesso se noi ritorniamo indietro e eh, se riusciamo a fare qualcosa di decente magari perché io capisco bene che le persone poi adesso mi odino totalmente posso comprendere questa cosa infatti non dico niente però allora io ho la licenza di delivery allora l'order ci dovrebbe essere questa qua la 5 la margherita ok perfetto allora prendo la margherita e la porto la margherita ok ce l'ho e la porto dov'è che e dall'altra parte la città, ma siete pazzi fuori di testa, squinternati, squinteggi... Cioè, allora praticamente devo andare da questa parte, lord... la casa 5, eh, praticamente. Quindi io ho il percorso in mente, guardate, la mia mente è un genio. Il mio cervello è un piccolo genio, eh? Cheat Stranger Things. Avete mai visto Stranger Things? È veramente bello. Scrivetemi voi cosa guardate di solito nei commenti, che a me piace molto sentire quello che voi dite. Però devo cercare di capire bene dove dovrei andare Perché di certo da questa parte non si deve andare Allora, è, è, è la, la casa 5, giusto? Oh mio Dio, sono un totale disastro, ragazzi Sono un postino, un postino terribile Cioè, perché? Deb aiuto! Um, allora, se, state con me, per favore Perché ho bisogno del vostro aiuto Ho bisogno del vostro sostegno morale Perché soprattutto scrivetemi nei commenti Che sono un ottimo postino E che dovrei fare il postino anche nella vita reale Guardate che se me lo scrivete lo faccio veramente E poi il, il problema è che però nella vita reale cosa fanno? Mi prendono la pizza e me la sbattono in testa Perché se io gli consegno una pizza sbagliata Giustamente Guardate le persone non è che sono molto contente di ciò Quindi dovrebbe essere questo giusto Vediamo un attimo Huh? I didn't order a pizza No, questo qua mi dice che non ha ordinato la pizza Ti sì, però... Io... <ride> Dai, cosa devo fare? Eh, qual è? Mi scusi, allora deve... Ma dai, per favore. Non mi ricordo più il numero. Sono un disastro come order di pizza. Dai, nessuno ha ordinato la pizza. Dove devo andare? Signore, lei la odio però. Posso dire questa cosa? La odio. Dai. Allora, ah, andiamo da questa parte. Non è questa. Sì, però, scusate, avete rotto le palle. Cioè, nel senso, fatevelo dire. Non potete dirmi che prima una cosa, poi un'altra. Cioè, adesso... Per favore, l'order C doveva essere... Order 3... Eh, order C, please. Era questa, per caso? No, questa qua ha detto: Eh, non ho ordinato la pizza. Ma vai a quel paese, signora. Forse era questa invece la 8? Please dimmi che era la 8 non era la 8. Ok, devo ritornare indietro perché ovviamente non sto capendo in niente. Aspetta, forse era questa, no? Era questa. Mm. Eh, eh, era questa, era que raga! Era questa. Porca puzzardona scurreggiona! Stavo scherzando, ero vicino. Praticamente mi ero confuso un attimo con le strade, ma ci sono. Sì, sì, sì, ma certo, la pizza, tenga la pizza. Ok, credo che um, non gli sia piaciuta nemmeno questa pizza, non sto capendo come funziona, vabbè, allora uh, io sono molto contento sinceramente di fare questa cosa perché sto facendo quello che eh, ho sempre voluto fare, ovvero distruggere tutti i sogni delle persone che ordinano una pizza ma poi dopo in realtà è, capito, è un'altra pizza, arriva un'altra pizza, povere persone comunque, eh. Uh, no, ma non mi interessa, cioè, scusatemi adesso Cioè, prendi sta pizza e non rompere le palle <ride> No, adesso, scusatemi eh, Potrei essere sembrato un po' volgare, non giustamente Però Devo anche dire che sono Mi sono rotto le palle io mi licenzio, non ne posso più Di fare questo lavoro adesso, adesso vado a litigare con il signore eh, Quello là, come si chiama? Il signore, là, insomma, il manager Adesso guardate che gli faccio Gli faccio causa <ride> Anche se dovrebbe essere lui che fa causa a noi, non? Però adesso guardate che non, non, non si scherza più. Do dove sta quel signore incompetente che non fa niente della mattina? Vieni qua. No, no, no, adesso, adesso non sto scherzando più, eh. Allora, management. Ah, lei, co... signore col sorriso da deficiente, come si permette prima di tutto? Cos'è sta roba? Ad adesso le, le rubo tutto. Le rubo i soldi, ok, ha capito, le rubo i soldi. Perché io la odio, ah! No, come ti permetti? Mi dice pure che mi ha dato una mano... No, no, no, io adesso a lei le, le, le spacco la faccia in 20 pezzi, sapete? No, no, no, no, no, non ci siamo proprio capiti. Allora, lei è la persona più orribile che abbia mai incontrato. Mi ha dato un lavoro di me. Schifoso. Secondo. E, uh, praticamente non fai niente dalla mattina alla sera perché... Uh, non, non sa nemmeno consegnare Guarda, tutte quelle persone lì Praticamente, adesso sa, sa cosa faccio Non mi interessa niente, li, le spacco tutto quanto Guarda, Sbatto la, la porta E la odio per sempre Mi licenzio, vatta a quel paese Oh! Ho sbattuto la porta come si doveva Perché io veramente, a fare un lavoro così Non ci siamo proprio capiti eh. Io questo lavoro non lo voglio fare Non lo voglio fare, ho detto Schifosello Scurricione maialone non lo voglio fare, ho detto, basta Adesso me ne andrò alla Birch Boulevard Che praticamente me ne andrò alla spiaggia Con i miei mani Ok, con i miei soldini 40 sono un sacco, ok? Chiaro, sono un sacco. Perché io non sono come quelli là che fanno hahau. Ah, uh. Quindi adesso niente. Ragazzi, amici miei aperti di mente, direi che noi ci vediamo ad un prossimo video. Perché io sono proprio offeso. Sono diventato ben tempo. Infatti, adesso io vado a trasformarmi, mica. Guarda, mi trasformo in uh, 4x4 e te le do, eh, Cioè, veramente. Bah.